Adesso vediamo, quindi perché questi, ai ragazzi piace così tanto il digitale, ma anche a noi, eh? stiamo parlando di ragazzi, quindi. Vai. Siamo tutti un po' ragazzi. Siamo tutti un po' ragazzi, esatto. Ma la cosa interessante è che il digitale ha appiattito tutto: ha, piattito, ha ridotto le distanze fino ad annullarle, ha annullato il tempo. Ma ha appiattito molte delle gerarchie. Allora, questo è Crash Royale, ancora molto gettonato dai ragazzini, sì, soprattutto lo di un punto e ce no, l'ha ecco. la perché si gioca <ride> esatto. Ora, che cosa abbiamo in questo gioco? Abbiamo sono delle truppe, degli incantesimi di fatto sono delle carte collezionabili. Quindi abbiamo il tema della collezione, non solo, abbiamo anche il tema dei livelli che adesso non si vede molto. Comunque abbiamo il tema. Dei livelli per cui io queste carte non solo devo trovarle. Vincendo le battaglie, aprendo gli scrigni, le devo collezionare, ma poi, man mano che ci gioco, le voglio far diventare più potenti perché poi, quando poi di nuovo vado in battaglia, ovviamente faccio più danno e difendo meglio e quindi ho più possibilità di vincere. Poi abbiamo ecco quello che dicevo prima: i premi, le ricompense che ai ragazzi piace tanto perché? Perché nel momento in cui vinci le battaglie o superi delle missioni vinci quelli qua vengono definiti i bauli una volta che li apri ottieni carte nuove eh, soldi da spendere per potenziare carte e così via quindi c'è anche tutto il tema della scoperta quindi la collezione un po' come le nostre vecchie figurine dei calciatori per cui compravi la bustina non sapevi cosa ti capitava e qui stessa cosa non riprodotto, la stessa cosa però in digitale con qualcosetta in più appunto, l'upgrade delle carte. Poi andiamo avanti, ecco, ah tra l'altro qui abbiamo anche il tema degli scontri, le battaglie ovviamente, quindi c'è anche la competizione. Abbiamo collezionismo, abbiamo spinta al miglioramento continuo, perché poi il gioco è anche aggiungere nuove carte, aggiungere nuovi livelli, ogni stagione aggiungono qualche pezzettino. Abbiamo la competizione, quindi la sfida, che nell'età dei nostri ragazzi soprattutto per adolescenza e adolescenza è molto importante perché si sperimentano e poi abbiamo tutto l'aspetto social proprio sociale okay, questo è un clan ossia più utenti possono formare un clan possono riunirsi e all'interno di questo clan c'è la chat si possono scambiare le carte e possono unirsi per le battaglie ad esempio fare due contro due e così via quindi ripetiamo abbiamo collezionismo Spinta al miglioramento continuo soprattutto, competizione, sfida, quindi confronto con altre persone e poi tutto l'aspetto sociale. Andiamo avanti, un altro gioco è, guarda caso sempre della stessa ditta, questo è arrivato prima, adesso è un po' sceso come utilizzo, Clash of Clans, Clash of Clans è un po' più complesso per cui io creo il mio villaggio stile fantasy medievale Questo so, qui non si vede tanto, sono le mura ci sono le torri degli arcieri le torie degli stregoni adesso le truppe e così via, gli accampamenti e anche qui di nuovo abbiamo sempre il discorso delle carte perché le truppe sono rappresentate come diciamo qui non c'è tanto il concept della carta ma ci assomiglia ossia io ho questi elementi e Posso poi migliorarli, quindi di nuovo collezionismo perché le truppe non mi vengono date subito. Io inizio con un villaggio piccolissimo, con tipo quattro truppe messe in croce, e poi sta a me giocando, avanzando di livello, quindi miglioramento continuo. Trovare truppe nuove, quindi sempre più potenti, più particolari, truppe incantesimi e così via. Andiamo avanti. Ecco di nuovo il clan, quindi di nuovo l'aspetto sociale. Andiamo avanti con la chat lanciate, per cui ci si, può, si può discutere, si, fanno, si formano amicizie o si consolidano amicizie e così via. Quindi stessa identica dinamica, se noi andiamo ad analizzare i giochi che sono i più gettonati tra i nostri ragazzi, hanno tutte queste dinamiche, collezionismo, spinta al miglioramento continuo la sfida, perché fai le battaglie e il discorso sociale addirittura possiamo mettere le battaglie tra clan Fortnite ad esempio che è con tutt'altro genere perché è, uno, è un first person shooter ossia è un gioco in cui guido una persona che deve uccidere gli altri giocatori che sono online stessa identica cosa perché io ho il mio personaggio man mano che vado avanti con il gioco trovo armi nuove, man mano che gioco all'interno della stessa arena, diciamo, trovo delle armi che posso utilizzare, le potenzio, poi c'è tutto l'aspetto della squadra, per cui io posso invitare altri amici, e anche ad esempio la chat è rappresentata dagli auricolari, per cui in tempo reale io posso conversare con gli altri amici della mia squadra, e si gioca insieme, posso fare sia in singolo che in squadra. Quindi la dinamica è sempre la stessa quindi collezionismo, competizione, sfida, confronto spinta al miglioramento continuo e tutto l'aspetto sociale formo gruppi all'interno dei gruppi poi tra l'altro Fortnite no per esempio in questi altri giochi c'è anche l'idea della gerarchia per cui c'è quello che è appena entrato poi c'è l'anziano il capo che è quello che ha creato il clan il co-capo e così via e nascono proprio delle dinamiche molto interessanti per cui ad esempio in alcuni clan, nel caso di Crescio Clans, sono tribù, ma non cambia nulla, ad esempio mettono proprio delle regole, qui non si vedono tanto bene. Ad esempio, se non partecipi a tutte le guerre del clan, ti buttiamo fuori dal clan, ad esempio. Oppure in altri clan dicono eh, se ogni settimana non doni almeno 50 carte, a caso, ti buttiamo fuori dal clan, oppure se in una, in una tranche tu doni 500 carte, ti facciamo anziano. In alcuni clan c'è addirittura specificato co-capo su fiducia, e diventa anche una questione di status per i nostri ragazzi, e poi arrivano e ti dicono, ah mi hanno fatto anziano, adesso mi hanno fatto co-capo, quindi eh, devo, test devo mettere alla prova quelli che entrano, per vedere se sono bravi o non bravi, devo salutarli